Aiutando questi ragazzi del quartiere sanità aiutiamo Napoli, aiutiamo i quartieri e aiutiamo il paese perché non esistono differenze tra nord e sud e anzi l'antimafia deve fondarsi, e le pratiche dell'antimafia che si fanno al sud devono saldarsi con quelle che si fanno al nord, non può esistere un'antimafia del sud e un'antimafia del nord. L'Italia è un paese unito, e deve esserlo soprattutto nell'antimafia.